Anteprima, anteprima di un evento eh, che eh, accarezzerà il mare adriatico eh, con attività legate al sistema portuale, mare adriatico meridionale, mar mediterraneo, ed ecco qui ci troviamo... Eh, nella fase preparatoria di questa, eh, di questa settimana blu, con una delle protagoniste che si chiama Pina Catino, un'artista eccezionale che abbiamo il privilegio di intervistare. Io sono Titti Pignatelli Palladino, presidente del club Inner Wheel Bari Alto Terra dei Peuceti. Allora, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Ti ritrovo, ci ritroviamo dopo i nostri viaggi no, a livello internazionale. In Egitto. Ovunque, e, e ci ritroviamo qui uniti dal mare. Ecco, sì, il mare sempre. È come... Stavamo Già. sempre nel mar Mediterraneo no, in Egitto. Sì, <ride> è vero. Allora, complimenti innanzitutto per l'escalation delle tue attività, della tua professionalità, sei andata anche tu in giro per il mondo, hai scritto altri libri, ma quello che gli altri non sanno è che oltre a scrittrice sei anche un eccellente eh, fotografo. Di, di, raccontaci. <ride> Bene, allora, vabbè, eh, io nasco no, come ricercatrice storica soprattutto per la tutela, salvaguardia, valorizzazione dell'ambiente e del territorio e noi ci conosciamo proprio eh, perché ci unisce... Eh, questa stessa finalità, questi obiettivi importanti da raggiungere. E mi fa piacere averti ritrovato e sono qui oltre che come artista, ho una mia sezione dove ho sviluppato alcuni goal dell'Agenda 2030, anche come presidente di Club per l'UNESCO di Biceglie, per cui partecipiamo anche noi a questa grande gioia, a questa grande iniziativa della città di Bari e siamo quindi ospiti. Eh, io personalmente... Eh, Senti, lo... ci vuoi raccontare di questa mostra meravigliosa? Di che... tutti di coloro tutti. che stanno sì. esponendo? In, in linea generale, chi la organizza? Allora, intanto è stata organizzata dall'associazione Noi che l'arte insieme all'Università e Campus di Bari. Io sono proprio reduce, ieri c'è stato il finissage di questa mostra che ho condotto, eh, 17 scatti, quanti sono gli obiettivi, gol anzi, non gli ah. obiettivi, che quei tipi sono molti di più, dell'Agenda 2030, che noi sappiamo è diventata ormai obbligatoria no? nelle, sì. nelle scuole di ogni ordine e grado. Il nostro pianeta ha bisogno di noi, di una cittadinanza attiva, anche delle associazioni di tutti i sodalizi e, e quindi eh, ringraziamo anche il presidente Ugo Patroni Griffi per aver invitato eh, Noi che l'arte e attiva e Campus di Bari ad essere presente a questo vernissage che tra qualche ora si, si inaugura. Si inaugura, quindi noi siamo qui in anteprima assoluta perché invece come Club Inderwil Bari Alto eh, siamo eh, reduci da un'esperienza meravigliosa, quella di piantare eh, alberi di bambù nella zona retrostante la Capitaneria di Porto, grazie alla sensibilità de, di Vincenzo Leone, comandante e direttore marittimo della Puglia e Basilicata Ionica. E questo Giocondas Smile Award è un premio speciale che noi abbiamo offerto ehm, al comandante perché appunto si è prodigato per, eh, per questa ehm, meravigliosa possibilità data di piantare gli alberi qui nel porto di Bari ed ecco qui il progetto ANSA di Mari Isabella, porto di Bari da colmata di cemento a bosco di bambù, con lo slogan eh, no alla guerra stop al tabacco sì al bambù. E avviene questa, eh, questa campagna che appunto rientra nei 17 obiettivi del millennio. Allora torniamo a Pinacatino. Bellissima questa, eh, questa mascherina che porti <ride> perché ci dobbiamo difendere, Ma... ci vogliono far apparire come uccelli <ride> bruttissimi quando invece abbiamo E invece siamo brillanti. Uniamoci, no? La Terra, La terra. Il mare, eh, e quindi cerchiamo anche di combattere contro questi cambiamenti climatici perché è vero che il pianeta Terra è un sistema, ci sono le ciclicità, però noi come da, dagli ultimi 70 anni siamo anche coloro che stanno accelerando ecco, quindi, eh, questi. Come dire, eh, eventi ciclici, quindi è molto importante eh, come le associazioni, no? le organizzazioni possono essere la forza motrice, ecco, insomma, per sensibilizzare. Certo. E quindi è molto importante perché poi, eh, ditti vero, anche con la tua eh, organizzazione, con il Club Inner Wheel, noi sensibilizziamo, ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, iniziando proprio dalla scuola materna, accompagnandoli fino ai primi anni delle scuole superiori. E qui Perché ci sono questo... tutti i giovani, eh? Sì, eh... però fino a 16 anni, eh... quindi, ecco, noi eh, come eh... incidiamo, incidiamo nel sociale. Sì sia a livello scolastico che a livello uh, volontaristico a 360 gradi e comunque ti volevo hai, hai citato i 17 obiettivi del Millennium sì. Goal e qual è l'obiettivo che ti piace di più? Senti, ehm, devo risponderti tutti per un semplice motivo, perché tutti i 17 gol, ed è molto importante, loro eh, non vogliono che ci sia questa no, tradizione, perché anche tu hai viaggiato, sei stata a New York, quindi sai quanto no? le Nazioni Unite sono molto eh, mirate e sono precise, perché loro dicono noi dobbiamo fare gol, cioè attraverso obiettivi raggiungere quello che noi eh, ci siamo ovviamente messi in mente di raggiungere. Però Quindi tutti insieme tutti, infatti tutti devono interagire, tutte... ma ti do una bellissima notizia, perché eh, questi 17 obiettivi del Millennium Goal sono stati varati prima del Covid. Cioè. Che significa? Significa che la realtà del Covid ha riproposto delle situazioni emergenziali molto forti, che però l'ONU eh, non ha ancora preso in considerazione e pensa che noi stiamo realizzando il progetto eh, della, eh, del, di proporre all'ONU il eh, da 17 il 18 obiettivo che è quello della sinergia tra tutte le realtà sociali, economiche, chimiche, matematiche e cioè tutto lo scibile umano che deve poter interagire se vogliamo veramente raggiungere il, gli obiettivi del millennium. Sì, ma è molto importante anche, eh, come dico io, eh, che queste agende non rimangano soltanto ecco, no, delle istituzioni sulla carta, ma siano veramente agite. Agili come diciamo no? in lingua francese e mi piace anche eh, ricordare come tutti questi obiettivi si rivolgono alle famose 5 P, cioè pianeta, persone, pace, prosperità, progresso, progresso. perché se noi salviamo appunto il nostro, la nostra navicella no? che naviga così nell'universo nel blu e noi facciamo bene alla nostra salute quindi ecco perché è importante proteggere no? l'ambiente ovviamente se c'è questa eh, bella eh, come dire una sinergia. Nostra, sinergia è chiaro che si arriva alla pace se c'è la pace ovviamente c'è la prosperità e se c'è la prosperità c'è il progresso quindi tutti questi allora spero inizio. che quando porteremo avanti la petizione per il diciottesimo obiettivo che rispecchia l'esigenza di una cultura dell'autoprotezione ed educazione a rischio pandemia più. del futuro Vedi quante guarda, sono, guarda quante occasioni avremo di collaborare Ti ringrazio. <ride> intanto prima di chiudere sì. volevo far vedere questa immagine il mar Mediterraneo che abbiamo voluto dedicare al, a Vincenzo Leone, al comandante, al direttore marittimo della Puglia e Basilicata Ionica. Questo è il mar Mediterraneo dalla crisi di salinità del messianiano alla crisi di identità dell'era antropocenica perché non tutti sanno che ci troviamo nell'era antropocenica, l'era spaziale. Quindi, però, che il Mar Mediterraneo, 5 milioni di anni fa, pensa, era così. Di, di. Meraviglioso, no? meraviglioso. Il, ecco, grano, tu, ecco, il grano il grano, la vita, la sì. vita, questa freccia e ecco. eh, io vita. mi vanto di essere l'autrice di questa performance artistica eh, perché effettivamente rientra proprio nella settimana blu. Pensate che qui eh, ci trasferiamo anche in una dimensione eh, veramente. Eccezionale. Tu conosci l'artista di Vittorio? Vuoi venire a parlare? Abbiamo uno strumento meraviglioso. Guardate il mar Mediterraneo 5 milioni di anni fa nelle ere successive noi scopriamo questo un altro artista stupendo che è riuscito a fare delle ere un filo conduttore per la sua arte conosci di vittorio Sì. bene Oggi ci ha dedicato uh, le sue note meravigliose e mi ha spiegato anche perché queste forme non sono casuali ma sono abbinate proprio alla eh, alla nota musicale. Questa Queste sono dito. pietre antichissime, delle ere più antiche, guardate che cosa stupenda. E questo invece è il la e la cosa meravigliosa è che eh, le immagini, questi segni che ci sono corrispondono proprio alla, non all'udito ma alla visione di come si propaga la nota Ecco, Quindi è una cosa meravigliosa, allora la, la mattina del 4, sì. eh, del 4 aprile l'inaugurazione di questa mostra è affidata alla magia, alla magia delle ere più antiche in confronto con le ere della, della modernità. A presto.